Sono Laura Antichi, vi presento Field trip della Niantic Viaggi e Info Locali. Questa applicazione è disponibile tanto per iOS che per Android. Eh, purtuttavia l'app è ottimizzata per gli smartphone, non per i tablet. Con Field Trip andiamo alla scoperta di luoghi e punti di interesse. Quando qualcosa di interessante è vicino al punto dove uno si trova, l'app apre una scheda sul luogo. Field Trip offre informazioni sui posti storici, famosi, sui ristoranti e centri di shopping ed eh, altro. Oh, scaricato l'applicazione sul mio smartphone e ora la apro, field okay, trip, vedete che ho a eh, disposizione di la visualizzazione di tutto ciò che mi sta attorno, moda, tendenze, curiosità, stranezze, architettura, mangiare fuori, arte e musei, luoghi ed eventi storici, luoghi salvati, notifiche recenti e notifiche. Ora nella mia posizione l'applicazione mi dà la possibilità di avere delle informazioni sui eh, luoghi vicini. Esempio, vediamo il parco, mh, il Parco Camillo Tarello, mh, che è vicino a casa mia e mh, mh, mi dà proprio il, la descrizione di, uh, di questo parco. Buonasera.